Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video e come potete vedere sono con la Pixelmon e se invece vedete due barre nere in alto e in basso è perché sto registrando eh, nella modalità schermo normale, non intero, perché non, non lo so il perché. Ma se provo a registrare con lo schermo intero, non me lo registra. E quindi devo registrare con lo schermo non intero. Spero non vi dia fastidio. Comunque, sta laggando un po'. Però, io spero... Ecco, tra l'altro, mi sa che devo mettere in pacifica, perché non è in pacifica. Comunque, eh, io non so niente della Pixelmon. E, ah, ecco, tra l'altro c'è anche la natura in, questa, in questo mod, perché ci sono tipo tre mod. C'è cioè solo l'axe. Wow, fantastico. Eh, mi sa che moriremo malissimo, perché abbiamo Charmander, che è, è stato l'unico starter che fino ad oggi ho preso così a caso e devo cambiare le impostazioni comunque ehm, aspettate un attimo allora ho cambiato un po di cose comunque allora iniziamo io comunque se lagga un po non so cosa dirvi perché prima non laggava così sto già registrando con non è questo che mi vuole attaccare lo so quindi scappiamo forse questo che è di livello 17 possiamo riuscire a farlo fuori eh, mi direi di attaccarlo con questo e fino adesso non mi è ancora attaccato quindi magari riesco pian piano a farlo fuori Ok è morto, fantastico eh, Va bene, mi sa che dovrò cercarmi un healer Perché se no abbiamo finito così E se lag così tanto credo che sia Cos'è questo? Barley Similar to witty, grove in the wind Wow, in the wild Comunque... Mm. ecco potevamo attaccare questo che era di livello 3 e sicuramente riuscivamo a ucciderlo ma naturalmente io sono sfortunato e non so un cavolo e purtroppo avevo detto in uno scorso video che l'avrei messa nella vanilla e voi avete anche votato che vi andava bene l'unico problema è che non c'è ancora per la 1.14 quindi dovremmo aspettare un po' e io direi che dobbiamo cercare un villaggio perché se no il mio Charmander rimane così per sempre comunque magari se riusciamo a trovare una pianura, forse riusciremo anche a um, trovare un villaggio non è che trovo solo foreste e montagne. Quindi mi sa che dovremo attraversare il continente. Alla giù c'è un deserto, credo, a meno che non sia una spiaggia molto grossa. Allora sì, è proprio un deserto comunque, eh, però non sono sicuro che riusciremo a trovare questo villaggio. Eh, io continuerò ad andare avanti e eh, speriamo di trovare qualcosa. Eh, Già c'è una struttura finalmente, magari c'è un healer là dentro. Ah ce ne sono pure due C'è pieno di drop eh, Sì finalmente un healer Quindi io mi segnerei Un waypoint Qua Quindi eh, Abbiamo trovato questo posto Se abbiamo fortuna possiamo trovare una foresta e non sembra un'isola ma un continente. Quindi dove è finita la nave? No. Dobbiamo subito segnarci un waypoint prima di morire soffocati e prima di perderlo. Quindi, metà della pietra, wow. Poi abbiamo una safari ball, quindi potremmo pure provare a catturare qualcosa. Di anzi è spawnato scappiamo che questo qua ce l'ha con me ah è questo di anzi 8 dai questo ce la possiamo fare 8 eh? però un ok ce l'ho preso dai ce la possiamo fare la poca vita dai, se non ce la facciamo adesso mi arrabbio. Anche lì fa poco danno, fortunatamente. Ed è più lento. Dai, ce la possiamo... No, e se adesso muoio mi arrabbio. Finalmente, di livello 6. Matto, finalmente... Siamo riusciti ad a farlo arrivare a, a livello 6, tra l'altro qui abbiamo anche un healer, e questo qui è facile da battere. Se ce la facciamo senza morire ad andare lì, cioè senza perderlo, c'è cioè della lava perché... Curiamolo e andiamo ad attaccare quello là, che era di livello 10, che quella specie di formica lì è facile... Eccola ancora lì. Spinarak. Ok. Proviamo ad attaccarla. No. Poisoned. No, ma come? Non è mai successo. ci sono rimasto male non me l'aspettavo mm. non è mai capitato di beccarmi una di quelle che avesse mosse di tipo veleno va bene questo è un egislash eh, epapit eh, no doublade scappiamo che questo qui è fortissimo quindi... Quello li che livello è... Riusciamo a vederlo no? Dai, magari questo se di livello basso riusciamo a farlo fuori... No, per niente... Possibile che... Siamo così sfigati... Che non troviamo... Niente, dovrei andare... Nelle impostazioni di gioco e abbassare il livello, comunque... Credo che il video finisca così se il video vi è piaciuto mettete like e supportate questa serie se volete altri video e lasciate sempre un commento che comunque mi fa sempre piacere leggerli e ciao